Ciao a tutti ecco qui cosa abbiamo pensato di fare questa volta un po di caffè solubile ho messo dell'acqua e ora vediamo con un pennello come se fosse un acquerello lo passo sul legno l'effetto è quello di un marroncino un po tendente al giallognolo che dà un colore particolare ecco che in questo caso con i girasoli che avevo fatto qualche giorno fa avevo messo il video vi faccio vedere cosa si può fare lascia un colore eh, un pochino giallognolo come dicevamo poi quando si asciuga eh, si scurisce un pochino e qui dipende da quante passate diamo eh, di caffè io ho usato il caffè solubile ma è la stessa cosa anche con il caffè normale della moca o l'espresso do due due mani ed ecco qui poi do una tamponatina giusto per togliere l'acqua in eccesso e così abbiamo dato un effetto un po' diverso rispetto alla sola pirografia solo ai petali del girasole, non alle foglie, ho pensato così spero che vi sia piaciuto, vi ringrazio per l'attenzione provate anche voi se vi fa piacere vi aspetto per i prossimi video Ciao a tutti, non dimenticate di continuare a seguirci e iscrivetevi al nostro canale elettronica didattica. A presto!